Abbiamo il grano a più 75%, il riso a più 31% e questo è un grosso problema. L'inflazione ufficiale dell'eurozona è salita del 7,4% ad aprile e i risultati del genere non si vedono tipo da 40 anni, quindi non si vedono da molto prima che l'euro addirittura nascesse. Guardando le materie prime, infatti, come appena detto il grano è salito del 75%, il riso del 31% circa, il latte del 32% per non parlare del petrolio e tutto ciò purtroppo è ben visibile come ho già detto anche in altri video banalmente nella vita quotidiana nel senso che molte cose costano di più per esempio la colazione costa di più al bar oppure la spesa costa di più quando appunto si va al supermercato e tutta questa situazione è peggiorata di molto proprio dallo scoppio della situazione in Ucraina in avanti Ucraina non citata a caso infatti non aiuta per niente il blocco imposto da Putin circa le navi cariche di grano che sono appunto nei porti ucraini infatti queste navi con il grano sopra dovrebbero partire e appunto vedere il grano che contengono distribuito nei, nei vari paesi che appunto acquistavano il grano dell'Ucraina tuttavia questo non è possibile perché i russi stanno bloccando queste navi e impedendo di partire alle navi questo grano non può essere consegnato e questo ovviamente causa il rialzo dei prezzi del grano Causa potenzialmente delle carestie, insomma, problemi enormi. E il blocco del grano in Ucraina imposto da Putin è una ritorsione di fatto delle sanzioni occidentali imposte a Mosca. Infatti il discorso qual è? Che Putin dice: Io vi faccio partire il grano solo se voi mi togliete le sanzioni. Chiaramente questa situazione può causare problemi inimmaginabili. E un'ipotetica carestia potrebbe causare anche molti più morti della guerra stessa. Tuttavia, per fortuna, in mezzo a tutte queste notizie negative, andando oltreoceano, c'è anche una notizia positiva. Infatti, negli Stati Uniti, venerdì 27 maggio, giorno del meetup del Platinum, tra l'altro, l'indice dei prezzi escludendo energia e cibo è salito dello 0,3% mese su mese in aprile, in linea quindi con marzo e con le aspettative di mercato. Questo è un fattore positivo perché potrebbe indicare un iniziale rallentamento del la spirale inflazionistica del rialzo dei prezzi e quindi insomma è una piccola notizia positiva che speriamo sia l'inizio di un raffreddamento della salita dei prezzi però non dobbiamo cantare già vittoria assolutamente e dobbiamo sempre tenere conto del fatto che ovviamente l'eurozona e l'unione europea non sono gli stati uniti e le dinamiche che ci sono proprio a livello inflazionistico negli stati uniti non sono le stesse europee nel senso che ci sono delle differenze e purtroppo la bce è in realtà un po più limitata nel proprio, nella propria capacità di manovra nel senso che gli strumenti che abbiamo a disposizione potrebbero rivelarsi meno efficaci proprio a causa della situazione in ucraina comunque prima abbiamo detto per non parlare del petrolio ma in realtà del petrolio parliamo perché anche il petrolio ha fatto sì che i costi dei trasporti di merci e di persone siano arrivati a livelli enormi e questo proprio a causa del balzo del prezzo del petrolio che è praticamente praticamente raddoppiato rispetto all'anno scorso e ovviamente col petrolio che costa così tanto e un po' è assurdo pensare a come durante la pandemia fosse arrivato sotto zero di fatto mentre adesso invece sia a livelli esorbitanti ma il discorso qual è? è che avere i costi così alti del petrolio impone un costo molto elevato dei trasporti. Un costo molto elevato dei trasporti impone che ci sia un rialzo dei prezzi di tutto ciò che ha necessità di essere trasportato. Quindi il tutto si riversa sui consumatori finali e riversandosi sui consumatori finali ci ritroviamo ovviamente in un circolo vizioso dove l'inflazione continua a salire perché? perché se costa di più il petrolio, costano di più i trasporti. Se costano di più i trasporti, costano di più i prodotti finiti che arrivano sugli scaffali, eccetera, eccetera. Quindi chi li vende deve per forza vendere di più perché li avrà pagati di più a chi li ha venduti quindi ai fornitori e di conseguenza tutto questo è appunto come ho detto un circolo vizioso che alimenta l'inflazione almeno finché il prezzo del petrolio non, non si ridimensionerà quindi concludendo come ho già detto anche in altri video anzi ti consiglio di andarteli a recuperare perché possono darti degli spunti interessanti comunque come ho già detto in altri video questa situazione è molto particolare e io personalmente sono molto curioso di vedere come evolverà cosa succederà, cosa faranno le banche centrali e anzi fammi sapere nei commenti cosa tu credi che facciano le banche centrali o meglio cosa faranno le banche centrali e mi interessa molto anche capire quello che faranno i mercati azionari cioè vedere come si svilupperà la situazione sul mercato azionario e fammi sapere nei commenti anche questo nel senso secondo te cosa faranno i mercati azionari quindi sintetizzando fammi sapere la tua su cosa faranno le banche centrali e su cosa faranno i mercati azionari. Comunque al di là di tutto questo noi in Stock Insider ci adattiamo sempre ovviamente alla situazione che osserviamo e che viviamo e monitoriamo l'evoluzione delle cose senza rimanere in balia degli eventi. Nel senso che se abbiamo un'idea dobbiamo essere molto veloci a cambiarla. Comunque se ti interessa approfondire che cos'è Stock Insider lo trovi in descrizione e tra l'altro lo vedi anche qui dietro. Comunque prima di chiudere ti invito a iscriverti al canale se ti interessano come questo, oppure relativi alla price action di Arduino, poi ti invito a seguirci su Instagram, se ti va, dove pubblichiamo settimanalmente contenuti relativi alla price action, relativi a argomenti come questo e relativi al mindset. Se ti va, poi ti invito anche a venirmi a trovare sul mio canale YouTube, dove invece si parla prevalentemente di business, di sviluppo di business, di marketing e di management. E con questo io direi che è tutto. Quindi io spero che questo video ti sia piaciuto e spero che ti possa essere utile e che ti possa soprattutto aiutare a orientarti nel mercato di oggi e anche in un certo senso nella vita quotidiana perché appunto tutti questi fattori impattano direttamente e non indirettamente, proprio direttamente la vita quotidiana perché sono queste le cose che causano il rialzo dei prezzi, sono queste le cose che causano lo scontrino più alto quando andiamo a fare la spesa o lo scontrino più alto oramai in qualunque cosa si vada a fare praticamente comunque adesso io ti saluto ci vediamo la prossima settimana ti ringrazio ancora per aver visto questo video e niente alla prossima ciao